Ci troviamo all'esterno dello studio bunker, questo bellissimo posto, se notate, dove i radio stars hanno registrato il loro ultimo disco, insomma dove c'è il mio studio di registrazione, il bunker, dove niente ho spaccato tutto con i radio stars, è stato bellissimo. vediamo che faccio su Allora, intanto questo qua è lo studio dove i radio stars hanno registrato il loro ultimo album, cioè quello che voi avrete in mano in questo momento perché se avete il dvd avete anche il disco oppure l'avete scaricato, vabbè, e qua c'è tutta la regia eccetera eccetera e questo qua è il registratore con cui abbiamo registrato le, le tracce, è la morte nera è come la morte nera perché è la soluzione finale per già quando mi ha chiamato ho detto boh non ti preoccupare come dicevo prima Max che ce l'ho io la soluzione e questa è la soluzione Niente, adesso vi faccio mi passi un nastro Carlo per favore che colui lo terrò per tutta la vita vai che lo cancella adesso lo mettiamo su Purtroppo è scollegato adesso, quindi non sentiremo un bel niente Però vi faccio vedere come vanno su e giù le lancette È tutto lì il segreto poi eh. Bisogna farla andare il più su possibile Sono come le gioste, tipo quelle della fiera Sai che c'è da fare le prove di forza, quelle cose lì E vince chi va più su qua Mi fermo così a caso, non so che pezzo Se I pezzi erano... No, su questo nastro ci sono incisi in base alle scritte che sono qua The Party Take 1 buono l'inizio dicevamo questo qua che non so poi il titolo finale quale sia però è The Party Take 2 ok allora andiamo in play Adesso io non mi ricordo su, cosa, su quali tracce c'era registrato cosa perché io sono un disgraziato e non me le scrivo mai, ma anche perché poi è stato molto rapido la registrazione. L'abbiamo fatta come, come si. come una voce, due giorni mi ha fatto tutto. Quindi non mi sono neanche scritto cosa registravo dove perché alla fine era tutto uguale, loro andavano di là, registravano, cico spaccava un paio di bacchette a ogni canzone <ride> e mi sa che l'ha tenute tutte. Niente, quindi dopo per mixare non si, è, non si è fatto altro che prendere le uscite del computer tutte quelle possibili e mixare con i gomiti cioè praticamente si è fatto un lavoro tipo questa qua questo qua è il risultato finale del disco del di Radio Star insomma lo potrebbe mixare chiunque non ci vuole tanto basta tirare su tutto se volendo si può anche alzare un pochino di più tirando sul punto i polini al massimo questo è l'utilizzato cioè, sapere di fare disco a Radio Star, cazzo, è un'occasione della madonna io li ho conosciuti che avevo 17 anni Dopo no, dopo li ho rivisti a ah, Alvida quando ha fatto il primo disco, comunque io ero invidiosissimo che non potevo fare il primo disco di Radio Star, morivo di, di invidia, poi per fortuna mi hanno telefonato quest'anno ho fatto salti di gioia, incredibile. Io speravo che non fossero dei rompipalle perché c'è sempre paranoia quando sostituisci un altro fonico che di entrare in un ambiente già creato così con delle alchimie, allora c'è sempre paranoia che... Oh, che cazzo è questo qui nuovo fonico? Così, oh, Magari non spacca cazzi, non sa lavorare, magari c'è un altro gusto, oh, perdiamo una giornata. Invece poi non ho fatto un cazzo, ho registrato e basta, quindi non c'è nessun problema.